Bentornati, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui insieme a voi per iniziare un nuovo progetto. Questo progetto, io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Lise, questo è un 95% acrilico e 5% lurex. È un, un gomitolo da 100 grammi ed è 460 metri. Va lavorato con l'uncinetto del 3 oppure con i ferri del 2 o 4. Vi dico anche il colore lotto di questo, di questo filato: quindi, colore 60-01 e il lotto è 329-621 allora questo filato io l'ho acquistato dalla merceria giuseppe coletti poi nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina facebook di giuseppe coletti eh, diciamo per chi volesse acquistare lo stesso filato e ottenere lo stesso risultato del mio progetto allora il mio progetto io lo lavoro eh, con l'uncinetto del numero 3 allora detto questo adesso possiamo passare al lavoro a dopo ciao allora per questo progetto noi lavoreremo su un multiplo di 12 catenelle ok quindi eh, per iniziare il nostro progetto dovete prendere la eh, circonferenza dei vostri fianchi quindi adesso io provo a fare un disegno ma tanto per farvi capire ok allora dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi ok quindi in base ai nostri centimetri dobbiamo calcolare un multiplo di 12 io per esempio per la mia misura io ho preso la mia circonferenza che adesso non, non ricordo i miei centimetri comunque ho messo su 192 catenelle però dai miei centimetri dalla mia circonferenza le catenelle risultavano 180 però io per avere un po' di morbidezza uh, morbidezza in più nel mio nel mio vestito nel mio progetto quindi ho aggiunto 12 catenelle le mie erano 180 ho aggiunto 12 e quindi ho messo su 192 catenelle ripeto per avere un po' di morbidezza in più nel mio nel mio vestito perché le cose molto attillate a me non piacciono e quindi preferisco aggiungere sempre qualche catenella in più in questo caso ho aggiunto 12 catenelle allora noi lavoreremo dal basso verso l'alto e dobbiamo arrivare proprio all'altezza qui dove sotto le braccia all'altezza del seno in questa maniera quindi lavoriamo i nostri motivi fino a qui sul seno poi arrivata qui dobbiamo dividere il lavoro quindi poi dobbiamo lavorare eh, il davanti e il dietro separatamente farò una scollatura quadrata quindi metterò in soffeso le maglie centrali e lavorerò questa parte quindi farò tipo come una spallina, lavorerò da que, um, divido qua e faccio lavoro due motivi e due motivi sulla sinistra qui nella parte sinistra ok e poi farò quindi io in tutto uh, 16 motivi e in questo caso faccio sette motivi davanti sette motivi dietro uno sotto il braccio a sinistra e uno sotto il braccio a destra quindi tutto 7 7 14 15 e 16 ok quindi mi raccomando prendete la circonferenza dei vostri fianchi ora comunque prendete anche la circonferenza del seno perché diciamo tante volte dovete allora diciamo che a volte abbiamo la circonferenza del seno più grande dei fianchi quindi in questo caso prendete tutte e due le misure sia dei fianchi che del seno e confrontate i vostri centimetri quindi se la misura del seno risulta più grande dei fianchi allora partite da qua, dal seno ok quindi partite eh, prendete la misura e fate le catenelle quanto la vostra circonferenza del seno ok allora io ho fatto le mie catenelle questo è solo un campione solo per farvi vedere il, il punto allora ho fatto le mie catenelle e adesso chiudo con una maglia bassissima adesso facciamo per fare una base lavoriamo tutte le catenelle a maglia alta mezza maglia alta come preferite questa è solo una base quindi scegliete voi il punto che più vi piace se volete la maglia alta o la mezza maglia alta quindi facciamo come dicevo facciamo una base e lavoriamo tutte le nostre catenelle a maglia alta così quindi facciamo tutte le giri e poi andiamo avanti allora ho fatto tutto il giro a maglia alta abbiamo fatto la base quindi adesso faccio una catenella rientro nella stessa maglia faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle quindi filo sull'uncinetto salto 1 2 3 4 5 nella sesta maglia lavoro 3 maglie alte 1 2 3 adesso 1 2 3 4 5 saltiamo 5 maglie 1 2 3 4 5 nella sesta maglia bassa 1 2 3 4 5 saltiamo 5 maglie 1 2 3 4 5 nella sesta 3 maglie alte quindi dobbiamo fare questa lavorazione per tutto il giro adesso 5 catenelle 1 2 3 4 5 Saltiamo 1 2 3 4 5 nella sesta maglia bassa, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, arrivata alla fine, faccio le mie 5 catenelle, salto le mie 5 maglie e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa che abbiamo fatto così. Adesso faccio. 1 2 3 catenelle più 3 di separazione qui abbiamo le 3 maglie alte quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte quindi lavorate tutte nella stessa maglia 2, 3 una maglia alta nella maglia seguente. 3 maglie alte sull'ultima maglia quindi in tutta adesso abbiamo 7 maglie alte 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 catenelle quindi vado qui dove abbiamo la maglia bassa entro e faccio una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e Ripeto. Quindi vado sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte. 1 2 3 Maglia alta nella maglia seguente. 3 maglie alte sull'ultima maglia. 1 2 3 ripetiamo 3 catenelle maglia alta nella maglia bassa 3 catenelle e ricominciamo a lavorare le maglie alte quindi 3 maglie alte sulla prima maglia alta una maglia alta nella maglia seguente nella maglia centrale 3 maglie alte sull'ultima maglia quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro eccomi qua allora finito il giro adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale quindi ho fatto le mie 7 maglie alte 3 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima adesso dobbiamo arrivare qui dove abbiamo le maglie alte quindi faccio delle mezze cioè delle maglie bassissime cammino sulle catenelle e vado sulla prima maglia alta così 1 2 3 catenelle quindi le 3 catenelle e formano la prima maglia alta rientro e lavoro ancora due maglie alte 1 2 vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta quindi lavoro le maglie seguenti così come si presentano quindi lavoro maglia alta su maglia alta e sull'ultima maglia vado a lavorare 3 maglie alte 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maglie alte allora questo allora a questo punto si lavora su tre giri quindi questo è l'ultimo giro facciamo una catenella saltiamo dove abbiamo fatto le catenelle maglia alta e catenelle le saltiamo e andiamo sulla prima maglia alta delle 7 maglie alte quindi lavoro vado sulla prima lavoro 3 maglie alte 2 3 lavoro le maglie seguenti tutte le maglie alte quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta così e sull'ultima maglia lavoro 3 maglie alte 2 3 così una catenella saltiamo le 3 catenelle una maglia alta e 3 catenelle le saltiamo e andiamo direttamente sulla prima e ricominciamo a lavorare sulla prima 3 maglie alte lavoriamo le seguenti maglie alte le lavoriamo normalmente quindi facciamo una maglia alta su ogni maglia alta e sull'ultima maglia lavoriamo 3 maglie alte in tutto dobbiamo eh, dobbiamo avere 11 maglie alte nell'ultimo giro questo è l'ultimo giro quindi adesso finiamo il giro e poi vi faccio rivedere come iniziare di nuovo da eh, dal primo giro poi andate avanti da sole Eccomi qua, arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie maglie alte, le mie 11 maglie alte, faccio una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale delle 3, delle 3 catenelle, così. Adesso dobbiamo arrivare qui al centro del triangolino, quindi facciamo delle maglie bassissime, saltiamo 5 maglie, 2. andiamo sulla sesta facciamo una catenella rientro faccio una maglia bassa adesso 1 2 3 4 5 filo sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione quindi in questo spazietto lavoro 3 maglie alte e 3 quindi stiamo ripetendo questo il primo giro adesso 1 2 3 4 5 salto 5 maglie 1 2 3 4 5 e qui sulla sesta vado a fare una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto le maglie alte vado qui nella catenella di separazione e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 faccio 5 catenelle e ripeto 5 catenelle maglia bassa e salto 5 maglie vado sulla sesta e faccio una maglia bassa 5 catenelle 3 maglie alte nello spazio di una catenella quindi adesso dovete ripetere i giri che abbiamo fatto quindi dovete fare 1 2 e 3 so tre giri ok quindi adesso io vado avanti per un po quando ci ritroviamo eh, dobbiamo dividere il lavoro e lavorare eh, il davanti e il dietro Allora, eccomi qua. Allora, io ho fatto solo un altro giro, un altro motivo. però voi fate conto che io sono arrivata alla mia lunghezza, ok, sono arrivata fino sopra il seno. Quindi, adesso devo dividere le mie, diciamo, il mio lavoro e lavorare il davanti e il dietro separatamente. Allora, io qui ho, ho solo otto motivi, ho la metà del mio vestito, quello nero, quello originale, ok. Quindi cerco adesso di, di spiegare un attimino come Allora, questo in pratica sarebbe il mio vestito originale. Nel mio vestito io in tutto 16 motivi, quindi ho diviso 7 davanti, 7 dietro e uno, uno sotto le braccia per formare lo scalfo e uno, uno a destra e uno a sinistra ovviamente, ok? Quindi ho lasciato, come ho detto, le sette i miei sette motivi davanti per formare la spalla. Io ho lavorato solo due motivi e ho, sono andata su fino ad arrivare alla mia spalla. Qui quindi ecco, ho lavorato come se, mm, come se fosse una spallina. Qui per la mia scollatura, ho lasciato tre motivi quindi i tre motivi non li ho più lavorati li ho lasciati così in sospeso poi sulla parte sinistra ho ripreso a lavorare due motivi e quindi sono andata avanti per, per la mia lunghezza sono andata avanti e ho fatto sei motivi fino ad arrivare alla mia spalla Okay, quindi la stessa cosa poi ho fatto dietro ho iniziato a lavorare e per arrivare all'altezza della mia spallina ho fatto altri eh, ho fatto sei motivi ok quindi ora qui noi siamo io qui ho solo otto motivi allora questo motivo qui è dove ho finito il giro questo motivo lo lascio per il sottobraccio questo Questo lo lascio per il sottobraccio, questo lo lavoro per fare la mia spallina, quindi nel campione lavoro solo un motivo e inizio da qua. Allora qui è dove ho chiuso con una maglia bassissima nella maglia alta, faccio 3 catenelle, rientro e lavoro altre due maglie alte, quindi ho 3 maglie alte, 1 ho preso male il filo allora 1 2 3 4 5 catenelle quindi vado qui al centro salto le maglie comunque io mi faccio così vado qui proprio al centro faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 e vado qui sull'ultima maglia alta e lavoro 3 maglie alte 1 2 3. Quindi qui sulla prima maglia e sull'ultima maglia lavoriamo il motivo a metà, non facciamo il motivo tutto intero, ok? Quindi adesso faccio 1 2 3 catenelle e giro il lavoro. Lavoro una maglia alta nella maglia seguente, quindi le 3 catenelle, come sapete, sono sempre la prima maglia alta. E nella nella terza maglia alta lavoro 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle una maglia alta qui dove abbiamo la maglia bassa 1 2 3 catenelle qui andiamo sulla prima maglia alta e lavoriamo 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta sull'ultima maglia così adesso giriamo il lavoro facciamo 3 catenelle andiamo nella maglia seguente facciamo una maglia alta seguente maglia alta avvicino poco poco maglia seguente maglia alta e qui nell'ultima maglia lavoriamo 3 maglie alte 2 3 una catenella salto qui dove abbiamo la maglia alta vado sulla prima maglia alta e faccio 1 2 3 una maglia alta nella maglia seguente una maglia alta nella maglia seguente una maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta sull'ultima maglia adesso facciamo una catenella e giro il lavoro entro qui nella stessa maglia faccio una maglia bassa adesso 1 2 3 4 5 catenelle e vado qui dove abbiamo la catenella di separazione e faccio 3 maglie alte 1 2 3 1 2 3 4 5 catenelle e vado qui sull'ultima maglia alta e faccio una maglia bassa così adesso 1 2 3 4 5 catenelle vado qui sulla prima maglia alta e lavoro 3 maglie alte: 1, 2, 3. Una maglia alta centrale. 3 maglie alte sull'ultima maglia: 1, 2, 3. 2 catenelle anzi 3 catenelle due volte il filo sull'uncinetto e adesso andiamo qui nella maglia bassa e facciamo una maglia alta doppia in modo in modo di risultare giusti e pari adesso 1 2 3 catenelle e ripetete cioè finite l'ultimo giro allora 3 catenelle più una vado sulla prima maglia alta e faccio 1 2 3 maglie alte lavoriamo le maglie seguenti facciamo una maglia alta su ogni maglia alta 2 3 e 3 maglie alte sull'ultima maglia così una catenella e una maglia alta saltiamo due maglie cioè due catenelle e facciamo una maglia alta così adesso abbiamo finito il abbiamo finito il motivo adesso facciamo 1 2 3 catenelle e giro il lavoro quindi rientro nella stessa maglia e lavoro 3 maglie alte quindi in tutto lavoro 3 maglie alte così 1 2 3 4 5 catenelle vado al centro delle maglie alte quindi saltate 5 maglie nella sesta fate una maglia bassa 1 2 3 4 5 vado qui nell'ultima maglia alta e lavoro 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia 1 2 3 e quindi adesso dovete ricominciare a fare motivo allora io l'ho fatto solo ne ho fatto solo uno qui allora lo metto così per farvi capire allora questo è quello che ho lasciato per lo scalfo questo qua questo motivo quindi poi io parto da qui dove adesso io metto il mio marcapunti questo è sotto il braccio quindi quando poi devo lavorare il dietro lavoro parto da qua ok quindi qui ho fatto la mia spallina lascio un motivo per la mia per la scollatura che poi nel mio vestito sono tre motivi e riprendo a lavorare questo questo motivo questo e faccio qui l'altra spallina questo motivo invece è sotto il braccio ok quindi adesso Andate avanti, fate, fate le spalline. Dipende anche la scollatura e eh, della vostra misura. Io ho lavorato due motivi, però magari a voi servono tre motivi per la vostra scollatura. Ok, quindi andiamo avanti. Prima fate eh, la, la prima spallina, arrivate alla vostra spalla e staccate il filo, e poi riprendete a fare l'altra sulla sinistra. Dopo che avete finito le due spalline, riprendete a lavorare dietro. Quindi è facile perché dovete iniziare, eh, dovete iniziare dall'inizio. Quindi, iniziate da qui, dove abbiamo la, la catenella di separazione. Iniziate qui, lavorate 3 maglie alte 5 catenelle, saltate 5 maglie nella sesta, fate la maglia bassa. Quindi è facilissimo, ok? Quindi noi ci ritroviamo. E quando dobbiamo cucire le spalle però non lavorerò più con questo filato ma lavorerò direttamente col mio vestito nero ok quindi io il punto ve l'ho fatto vedere adesso uh, riprendo il mio vestito e lavoriamo insieme sul, sul nero ciao allora eccomi qua io ho fatto le due spalline quindi ho lavorato le due spalline e ho lavorato 6 motivi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la stessa cosa ho fatto da questa parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi mi sono agganciata dietro. Vedete qui abbiamo i due fermapunti, i marcapunti. Quindi io come avevo già detto lasciavo un motivo per lo scalfo. Lo metto qua in modo che possiate vedere bene. Lasciavo questo ho lasciato un motivo per lo scalfo quindi per lavorare il dietro mi sono agganciata qui dove nella maglia alta di separazione ho iniziato con tre maglie alte in modo da formare il motivo che poi ne facciamo metà quindi questi poi alla fine sono sette maglie alte eh, queste qua sui bordi e ho fatto sei giri anche per il dietro ok quindi adesso questo lo dobbiamo ecco scusate è lo spazio ho pochissimo spazio per farvi vedere allora questo è il davanti il dietro e lo mettiamo in questa maniera e questo è il, il davanti e il dietro viene così dritto non c'è bisogno di fare, di fare lo scollo no, no, assolutamente niente in questa maniera anche perché abbiamo la scollatura davanti ora io il lavoro l'ho messo qui al rovescio quindi lo vedete dal rovescio perché l'ho messo dal rovescio perché adesso dobbiamo andare a cucire le spalle questo quindi mettiamo qui così e dobbiamo cucire qua allora, io ci provo a cucire, vi dico che non sono bravissima nel cucito, però ci provo. Allora, prendo il filo, allora nel filo io tolgo il, il filo argentato, perché altrimenti quando poi vado a cucire mi dà noia, mi dà fastidio, quindi il filo argentato lo tolgo. Andiamo. Vediamo se riesco. Allora. Oh, eccomi qua. Allora, avvicino un po. Quindi vado qui. Quindi questa è la parte del dietro. Entro nelle due catenelle nelle due costine entro con l'ago lascio il filo un po lungo che poi lo nascondo vado qui prendo dove ho la prima maglia alta qui sul davanti e vado a prendere le due costine così e vado qua a stringere rientro così fermo il filo Ho dei fi i fili che ho finito il giro, ho finito il lavoro, quindi poi li devo nascondere. Ok, adesso vado qui nella catenella, entro e vado dall'altra parte nella catenella. Qui abbiamo la maglia alta, quindi entro nelle due costine entro qui nelle due costine e qui nella prima maglia alta dall'altra parte quindi entro qui nelle due costine e tiro adesso vado nelle due costine seguenti così allora così e tiro. sì. è così. ok. Quindi adesso dobbiamo andare avanti così, fino alla chiusura. che abbiamo le due costine vado così non so come metterlo per farlo per farlo vedere bene allora vado qui nelle due costine uno e due così e così ok allora io vado avanti anche perché mi viene un po difficoltoso farvelo vedere comunque la cucitura viene piatta ok viene in questa maniera e qui viene dal dritto qui viene dal dritto quindi non si vede assolutamente niente la cucitura non si vede quindi andiamo avanti fino qui chiudiamo tutte e due spalle dobbiamo cucire tutte e due spalle ok eccomi qua allora io ho cucito le spalle qui ho ancora i fili che devo nascondere comunque ho cucito le spalle non si vede assolutamente niente anche perché è nero scusate un attimo allora metto questo e vi faccio vedere così ecco qui abbiamo la cucitura delle spalle comunque nel frattempo io ho fatto anche una manica ho fatto una manica a tre quarti qui poi alla fine voglio fare un bordino dove stringo leggermente magari diminuisco qualche punto per stringere poco poco qui poi intorno dobbiamo fare anche un bordino qui intorno allo scollo allora per quanto riguarda la mia manica io tutto intorno ho preso sette motivi ho fatto in modo di ottenere sette motivi ho provato un paio di volte sono sincera quindi non mi piaceva la manica veniva troppo larga quindi quando ho iniziato a lavorare ho saltato più di solito noi con il punto dobbiamo saltare 5 maglie e fare la maglia bassa 5 catenelle saltiamo 5 maglie maglie alte invece qui no io salto più di, di 5 maglie ecco per ottenere i miei i miei sette motivi che poi alla fine non si nota non si nota assolutamente che ho saltato più maglie allora prendo il filo qui c'è un nodino quindi lo taglio allora io per quattro motivi quando ho iniziato la manica ho lavorato quattro motivi 1 2 3 e 4 con l'uncinetto del 3 e poi ho cambiato uncinetto sono passata al 2 e mezzo e ho lavorato per tutto diciamo per tutta la lavorazione fino alla fine ho lavorato con l'uncinetto del 2 e mezzo però per quattro motivi col numero 3 allora qui noi abbiamo le 11 maglie alte questo è quello che abbiamo lasciato quando abbiamo eh, diviso il lavoro abbiamo um, abbiamo lavorato il davanti e il dietro e questo è quello che abbiamo lasciato sotto il braccio le 11 maglie alte quindi io vado qui al centro e faccio una maglia bassa quindi dispiace che non si vede benissimo il lavoro perché è scuro allora faccio 1 2 3 4 5 catenelle vado qui dove abbiamo la catenella di separazione e facciamo le tre maglie alte 1 2 3 1 2 3 4 5 quindi salto salto qui un foro vado nel prossimo foro faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 adesso salto diciamo tutta questa parte e vado qui e faccio le tre maglie alte 1 2 3 1 2 3 4 5 salto e vado qui Così anche se saltiamo più maglie non fa niente non ha importanza 2 3 4 5 e vado qua e faccio 3 maglie alte 1 2 3 1 2 3 4 5 salto e vado qui maglia bassa 1 2 3 4 5 3 maglie alte 1, 2, 3 ecco quindi il lavoro viene così in questa maniera quindi io adesso devo devo fare di nuovo sette motivi ok quindi prendete la vostra misura eh, la misura del vostro braccio e calcolate quanti motivi dovete fare ok quindi Ripeto: eh, se saltate invece di 5 maglie ne saltate 4 oppure ne saltate 6. Non ha importanza, l'importante è che ottenete i motivi che vi servono, e poi ovviamente fare la stessa lavorazione nell'altra manica, altrimenti poi vi risulta una manica una più larga e una più stretta. Ok. Eccomi allora io ho ottenuto i miei sette motivi 1 2 3 4 5 6 e 7 e ho finito proprio qui dove ho la mia catenella di separazione dove abbiamo le 11 maglie alte poi 123 4 5 e vado qui nella maglia alta iniziale quindi sta a noi calcolare i nostri motivi ok quindi io non, non vi posso dire quanti motivi dovete fare per il vostro braccio quindi dovete prendere ripeto dovete prendere voi la misura e calco dovete calcolare quante quanti di questi motivi dei triangolini ecco io dico motivi però poi eh, mi riferisco ai triangolini quindi adesso lavoriamo normalmente quindi facciamo 3 catenelle più 3 quindi facciamo la prima maglia alta più 3 catenelle vado qui nella, nel gruppo delle tre maglie alte lavoro 3 maglie alte sulla prima maglia alta una maglia alta al centro e 3 maglie alte nell'ultima maglia 1 2 3 3 catenelle maglia alta sulla maglia alta 3 catenelle 3 maglie alte sulla prima maglia alta quindi il punto lo sapete e potete andare avanti fino a diciamo la lunghezza della manica che più vi piace se la volete ripeto lunga corta tre quarti fate voi 3 1 2 3 e così via ok quindi adesso dobbiamo lavorare sempre a giro poi adesso io vado avanti con la manica e poi alla fine facciamo un bordino qua tutto intorno alla scollatura allora dopo che abbiamo fatto il bordo alle maniche adesso facciamo un bordino tutto intorno al, allo scollo quindi mi sono già ho attaccato ho qui il filo questa è la parte delle spalle quindi faccio una maglia bassa adesso salto 2 maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 quindi salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa ancora abbiamo la catenella di separazione quindi salto la catenella vado nella seconda maglia qui abbiamo una maglia alta vado nella seconda quindi lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 salto 2 maglie nella terza maglia bassa ancora salto 2 maglie vado nella terza e lavoro 5 maglie alte 2 3 4 5 salto le due maglie e vado nella terza e faccio una maglia bassa così quindi andiamo avanti così per tutto il giro quindi qui ho la catenella di separazione maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 salto le due maglie vado nella terza maglia bassa Quindi salto 2 maglie vado nella terza e faccio 5 maglie alte 1 2 3 4 5 qui abbiamo un foro quindi saltiamo il primo foro andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa qui abbiamo un altro foro saltiamo il foro andiamo qui dove abbiamo le 3 catenelle dove abbiamo iniziato la maglia alta quindi entro e lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 salto qui dove abbiamo ancora 3 catenelle che abbiamo iniziato le maglie alte vado nel prossimo maglia passa ok quindi andiamo avanti così per tutto il giro alla fine del giro spezzate il filo e il vestito in pratica è finito ok allora lo metto sul manichino e poi vi faccio vedere com'è il risultato allora alla fine della manica vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale allora io ho finito la mia manica oh, ho fatto la mia lunghezza della manica allora io volevo fare un bordino volevo stringere poi alla fine l'ho provato e la manica mi va mi va bene quindi non, non ho bisogno di stringere però nel frattempo faccio una, un bordino quindi qui dove ho chiuso faccio una catenella rientro e faccio una maglia bassa vado nella maglia seguente faccio una mezza maglia alta maglia seguente faccio due maglie alte quindi faccio la prima maglia una maglia alta più o un notino vado nella seconda e faccio ancora una maglia alta maglia seguente maglia alta doppia maglia seguente maglia alta doppia Vado nella maglia seguente faccio una maglia alta, maglia seguente maglia alta maglia seguente, mezza maglia alta. E nell'ultima maglia faccio una maglia bassa. Oh, vediamo se riesco. È nero adesso andiamo direttamente quindi saltiamo la catenella di separazione e andiamo direttamente nell'altro gruppo delle 11 maglie alte quindi vado sulla prima e faccio una maglia alta vado nella prossima maglia e faccio una mezza maglia alta continuo nella maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta adesso Vado nella maglia seguente faccio una maglia alta doppia, maglia seguente maglia alta doppia, quindi facciamo due maglie alte doppie, maglia seguente, una maglia alta maglia seguente una maglia alta. Andiamo nella maglia, seguente, facciamo una mezza maglia alta, maglia seguente maglia bassa. Così. E Saltiamo la catenella di separazione e andiamo sulla prima maglia alta, una facciamo una mezza una maglia bassa, maglia seguente mezza maglia alta, allora due maglie alte, uno e due, due maglie alte doppie. 2 quindi sto lavorando sulle 11 maglie alte 2 maglie alte quindi vado nella maglia seguente faccio una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente, maglia alta maglia seguente mezza maglia alta Sull'ultima maglia faccio una maglia bassa, quindi andiamo avanti così per tutto il giro, facciamo il bordino in questa maniera, e poi, alla fine del giro, eh, spezzate il filo e nascondete il filo, ok. Allora, dopo che abbiamo fatto il bordo alle maniche, adesso facciamo un bordino tutto intorno al, allo scollo. Quindi mi sono già. Attaccato, ho attaccato qui il filo, questa è la parte delle spalle, quindi faccio una maglia bassa. Adesso salto due maglie e nella terza lavoro 5 maglie alte 1, 2, 3, 4, 5